Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto coi funghi. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono parmigiano, scalogno, funghi surgelati o freschi, riso di tipo carnaroli, burro, olio, vino bianco, acqua, dado vegetale fatto con il bimbi, sale, pepe e prezzemolo. Andiamo via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il parmigiano. E lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Trasferiamo il parmigiano da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettiamo lo scalogno o, se preferite, la cipolla. La facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riuniamo la cipolla sul fondo del boccale, aggiungiamo l'olio, chiudiamo con il coperchio il misurino. E facciamo insaporire la cipolla per 3 minuti: 120 gradi, velocità 3. Veniamo un po' sul fondo del boccale. Aggiungiamo i funghi. E li facciamo cuocere per due minuti 100 gradi anti orario velocità soft aggiungiamo il riso e Lo facciamo tostare per 3 minuti, 120 gradi, anti orario, velocità soft. Dal forno del coperchio aggiungiamo il vino e lo facciamo sfumare per 2 minuti, 100 gradi antiorario, velocità soft senza il misurino. Adesso aggiungiamo il, il pepe, il sale e il dado vegetale che abbiamo fatto con il bimbi. Versiamo l'acqua, con l'aiuto della spatola mescoliamo bene a fondo per evitare che durante la cottura si attacchi il riso sul fondo del boccale. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino, al posto del misurino posizioniamo il cestello e facciamo cuocere per 13 minuti. 100 gradi, anti velocità soft. Mescoliamo un po' con la spatola. Verifichiamo se secondo il nostro gusto il riso è cotto. Trasferiamolo in una risottiera e mantechiamolo con il burro e il parmigiano. Il risotto è pronto. Abbiamo spolverizzato con il prezzemolo tritato. Andiamo a impiattare. Risotto ai funghi. Grazie e alla prossima ricetta.